Sul sito agenzieentrate.it è pronta la tua dichiarazione precompilata. Collegati, verifica i tuoi dati, accettala così com'è, non devi calcolare nulla. Se vuoi, puoi modificarla o integrarla utilizzando la compilazione semplificata che ti guida senza errori. È semplice, fai da solo e senza perdite di tempo. Puoi fare tutto con Speed. Oppure usa il PIN di Agenzia delle Entrate. La tua dichiarazione precompilata. Sicura, semplice, veloce.